Venditalia 2022 continua, ci troviamo allo stand della Createc con Leonardo Girardi, buongiorno Leonardo e benvenuto. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti, presentiamo oggi Createc che è un'azienda molto evoluta sul sistema dell'erogazione dell'acqua e nei succhi a base di concentrazione. Come puoi vedere abbiamo realizzato queste, oggi presenti queste tre tipologie di macchine che erogano le due acque sia naturale che frizzante e dai due e quattro tipologie di succo a base sempre concentrata. Siamo riusciti a fare appunto dare il massimo nell'erogazione del succo senza lasciare residui, senza lasciare i e lasciare il cliente soddisfatto. Questo è stato il nostro punto di forza in base all'esperienza che abbiamo ottenuto in questi 15 anni sul diciamo proprio sul, sul, negli hotel, perché le lamentele che arrivavano erano abbastanza pesanti, allora col mio team ci siamo messi sotto e abbiamo realizzato dal 2020 eh, il nostro obiettivo, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Ecco, le macchine che ci, si trovano alle nostre spalle... Quante selezioni possono erogare? Bene, allora la più piccola eroga 5 selezioni, quindi tre tipologie di acqua partendo dall'acqua naturale e ambiente fino ad arrivare anche al, ai succhi, due tipologie di succhi. Poi abbiamo la Keila e la Kibo che eh, erogano due tipologie di acqua e quattro tipologie di succhi. Sono quelle che abbiamo visto negli ultimi secondi. Visualizzando proprio la, la macchina 1 e la macchina 2, eh, Leonardo, per chiunque desideri maggiori informazioni, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere? Eh, ci trova a parte dal sito e eh, può inviarci una mail a info: createchsrlit Naturalmente, K iniziale, K finale. Grazie, allora io ne approfitto, prelevo qui i due succhi che avevamo erogato poco prima dell'inizio dell'intervista, facciamo anche cin cin per, eccolo qui, per andare a festeggiare, Evviva. per festeggiare anche questo Venditalia 2022 che si ripropone dopo quattro anni. Bellissima fiera, Aguri, so, auguri a auguri te, a tutti, a tutti. salute.